Me l'aveva detto che ce la faceva trovare in un posto speciale. ma Così non me lo immaginavo. La Ducati V2 più folle d'Italia. Cifre incredibili: oltre 15.000 euro d'accessori. Voleva una superbike vera, bicilindrica come una volta. Mi sa che ci è riuscito. È a rossa. Ha un accento decisamente bolognese, oltre 150 cavalli, bicilindrica, cilindrata che sfiora i 1000 cm3, e non è una superbike, c'è qualcosa che non va. Amiche ed amici dell'Officina del Pilota, bentornati sul canale. Oggi guidiamo una moto, progetto nuovo, Ducati V2, che vuole essere una superbike. Una moto pazzesca. Venite, venite, va. Miki, non ti distrarre, Miki, dai, dai. Quello, è un altro contesto quello, noi siamo a due ruote. Mamma mia, ma cos'è il paese dei balocchi? Qui c'è tanta roba che Matteo non ha guidato, mi sa. Ci dobbiamo portare, anzi, sì. vi ci dobbiamo portare. Eh, ma prima o poi le guideremo tutte. Mi sa che siamo arrivati. Il paese dei balocchi. Madonna mia. Che bella che è, che bestia. Tutta bella lucidata. Se la potrebbe giocare con una 999R. Voleva una superbike vera. Mi ha detto, ho fatto delle cose folli. Quasi rapporto peso-potenza 1 a 1. Quindi circa 169 kg e quasi appunto 169 cavalli, poco meno, 167 credo. Cioè. E la, la Ducati con cui Baylis ha vinto la Superbike una quindicina anni fa. Sto esagerando? Potrebbe essere il primo progetto a due ruote di officina del pilota. La proviamo così com'è, che già non è del tutto originale. E poi dopo, mano a mano, lui ha detto che vorrà fare delle modifiche particolari, ve le racconteremo. Se vi piace fatecelo sapere nei commenti, ovviamente. Che ne dite? Allora, scenari meravigliosi, persone meravigliose, moto, ma che te lo dico a fare? Cioè, se tu fossi iscritto al canale sarebbe meraviglioso. Amici di Officina del pilota, bentornati a bordo con me, con Tony Angar, questa volta a bordo di un volide, un volide moderno, come non ci capitava da parecchio anzi forse sicuramente la moto più moderna che vi abbia portato una Ducati Panigale V2 e oggi prova un po' bagnata prova bagnata, prova fortunata ma vi permette comunque di raccontarvi le sensazioni che questa bicilindrica vera nuda e cruda regala una vera Ducati motore a v 90 gradi bicilindrico che suono 955 cc un'evoluzione della 959 e ora si chiama Panigale V2 l'ultima bicilindrica sportiva in commercio di Ducati questa moto alle prestazioni di una 999R da Superbike di Troy Dennis 2006. Quanto è bello su cerchio, ragazzi! Clamoroso col monobraccio, così lo scaricone a Krapovic di quelli giusti, perché è quello ufficiale del catalogo Ducati Performance oltre 5.000 euro di, di scarico, con tanto di mappa ufficiale. Infatti, vedrete spuntare una scritta Racing Evo perché è quella giusta, la mappa Ducati Vera. Beh qui si è sbizzarito il nostro amico Alex, eh? un vero amico di officina del pilota, ha speso un sacco di soldi tra ricambi ufficiali e non gli ufficiali forse tutti, guarda che bella la copertura in carbonio del, del collettore, dello scarico clamoroso, questa poi dovrebbe diventare tutta rossa, prendere dei colori paurosi, guarda queste sfumature blu, bellissima, solo di carbonio non oso immaginare quanto ci sia, <ride> ma con dei mezzi così, come facciamo a non arrivare a 100.000 iscritti? Clicca vai, iscriviti al canale, dai! spinge da paura mamma mia la moto è molto corta si sta benissimo ma c'è anche spazio per scorrere con il sedere all'indietro mi piace molto, sono leggermente troppo alto per i miei gusti vorrei stare un po' più incassato nella moto come giustamente deve essere sulla sportiva come suoni race come scoppia staccata frenata portentosa molto regolabile oh mamma mia quanto dai gusto l'anteriore granitico ragazzi granitica questa moto quanta confidenza e quanta strada con una così poca rotazione del Fonso! mamma mia quanto si va forte quanto si va forte con questa moto ragazzi coprite i contachilometri ha avuto senso spendere tutti questi soldi su una V2? Una V2 che è costata quasi 35.000 euro. Tutto il catalogo Ducati Performance è stato montato su tanti lavori. Ha avuto senso? Alex, te lo devo dire. Sì! Sì! E se fosse lei? Se fosse lei la Ducati che tutti noi sogniamo, Pensateci, in effetti è rossa, ha delle linee mozzafiato come la sorellona V4. Ha un motore di quasi 1000 cm3, però è bicilindrica. Motore portante a V di 90 gradi come la tradizione in quel di Borgo Panigale. Prestazioni folli, e cosa bisognerebbe ottenere di più? Dati tecnici di una vera superbike? Vi basta un rapporto peso-potenza di 1 ad 1? Una moto ricoperta di carbonio, prestazioni da urlo, signori e signori, la superbike perfetta di Ducati è servita. Su officina del pilota, il progetto Ducati Panigale V2 più folle d'Italia. Che moto che hai? Hai sentito come suona adesso? Ma come suona? Eh? Suona da paura, poi scoppia ogni volta che innesti la marcia. Bella, bella, bella. Alex te l'ho sporcata un po'. Eh vabbè dai, l'importante è che ha apprezzato le Mi... prestazioni e ti sei divertito. Mi perdoni quindi. Mi perdoni. Sì sì, assolutamente. Ah, divertito sì. come un pazzo, Sta moto tira da paura, tira tanto tanto tanto, cioè si fa tanta strada e neanche te ne accorgi. Eh dai, è. ci abbiamo lavorato un po' però è venuto fuori un bel giocattolo, penso. Infatti ti vedo con una maglia super sponsorizzata. Beh, Ducati Club è il Ducati Club Giustamente, Giustamente. Tu sei un super appassionato eh, Assolutamente Fin dall'inizio ci hai chiesto di fare un video con la tua moto Sì È una moto che oggi viene considerata una media una Sì super sport. Però anche tu mi hai detto che non la pensi proprio così Tu hai voluto la V2 e Io ho voluto la V2 importanti. Allora diciamo che io ho voluto la V2 per un discorso perché volevo un bicilindrico Perché io comunque rimango fedele all'idea che la Ducati per me è bicilindrica e la V4 perde un po' il suono e il fascino delle vecchie ducati diciamo qui ci avviciniamo comunque a com'era sì. la mia vecchia 748 quindi mi ritorno alla, alla gioventù perché purtroppo incomincia ad avere una certa età e, vabbè, e anche il fatto comunque no, di non avere più eh, ho preferito avere una moto che mi permette di andare forte in sicurezza e penso che sono riuscito ad avere un bello oggetto in questo senso è estremamente sicura e infatti anche lì volevo arrivare cioè qui hai una bicilindrica superbike a tutti gli effetti di 10-15 anni fa cioè a tutti gli effetti esatto. ha le prestazioni della moto di Bayliss degli anni 2006 di una 999 R bravissima però allo stesso tempo Anzi, questa è una moto molto più sicura e gestibile. Gestita, gestita elettronicamente esatto con l'aiuto dell'elettronica con e un cambio Magari, perché Ducati su questa è furba, magari non fluido e velocissimo come la V4S, certo, però è però un cambio che funziona, funziona bene che e, spara e bene. Div diverte e quant'altro. Se compravo un V4S, sicuramente spendevo meno. Cioè, me però tu. la moto sta super giù 20.000 euro, ma questa, quella moto lì, è come se fosse una SP in confronto. Sì, lo so, siamo di officina del pilota. Aiuti elettronici alla guida, non ci stanno simpatici, però ragazzi qui siamo su due ruote, è un altro concetto è leggermente diverso dalle auto, siamo sempre su un equilibrio precario, sempre precario, non si può mai sapere e devo dire soprattutto su strada, ma non solo, in effetti danno una mano, ci permettono magari di, di farci tornare a casa col sorriso e se siamo in pista di stampare un bel tempo che poi ci si vanta con gli amici eccetera eccetera. Ci vuole il manico, ci vuole il pelo lo stesso perché il coraggio ci vuole poi per mandarla in curva, in traiettoria, la corda, alla giusta velocità. Ma su strada servono ragazzi, servono e come. E oggi si è visto, la moto ci ha fatto divertire, non si è mai mossa, non mi ha mai tradito, addirittura mi ha permesso anche di aprire un po' più il gas alzandola, mettendola a dritta. Beh, incredibile, l'elettronica ha fatto assolutamente il suo lavoro, è greggio lavoro. Mi vengono in mente scene incredibili, Bellissima che stacca contro Edwards, mi vengono in mente scene successive, quando c'era già la 999R, quando è diventato campione del mondo del 2006. Questa moto è, è un sogno, è diventata realtà. Una superbike nel 2022 può ancora essere bicilindrica. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie a voi. Ducati bagnata, Ducati fortunata. E un ringraziamento al Ducati Club per essere all'interno di questa magnifica famiglia. Grazie eh, ragazzi, vero, vero. ragazzi. Mi raccomando, seguiteci sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per tutte le notifiche per continuare a vedere queste moto e aiutarci a portare queste moto qui. Moto da 30.000 e oltre, non dico, non dico. Sì, non esageriamo. Se no, eh, ecco. Molti esagerati. diranno eh, va, era meglio eh. fare una V4S, però, no, no, no. no, eh, no. Questa no. è una moto che è in linea con la filosofia Ducati. Esatto, è una vera Ducati. Bravissima. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. ciao, ciao. Prendo la responsabilità? La volete? Se può provare. Anche perché ho una curiosità, sti tempi li fa la moto o quello che sta sopra.